Tante curi a Bianca. Tante curi a Tante curi a Bianca. Tante curi. Tante curi. Aguri Bianca. Auguri Bianca. Da tutti a quelli tu. che ti stanno vicino. Stanno vicino.